Quando mi accorgo che siamo partiti comincio a parlare e do il benvenuto. E... Ok, siamo in diretta, buonasera a tutti. Io sono Enzo Ferrara del Centro Studi Sereno Regis. E questa sera ho qui eh, come ospiti Rita Vittori, che è un'insegnante e fa parte del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Sereno Regis. Poi abbiamo Guido Montanari, autore del libro Torino Futura, riflessioni di un ex vice sindaco, appunto per la sua eh, diciamo, figura come ex vice sindaco della città di Torino e anche docente al Politecnico di Torino, Guido, con lui, con Guido Montanari, interloquiranno Tommaso Bobbio, che è un amico del Centro Studi Sereno Regis ed è docente di, di antropologia legata ai popoli eh, dell'Est, dell'India in particolare, e Paolo Manzone, che è attivista dei diritti umani, qua oggi come responsabile dell'associazione Johar, che si occupa di migranti, di, di, di persone eh, diciamo in difficoltà, eh, siamo contenti di provare a discutere di questo libro che eh, racconta come vorremmo, come, come potrebbe essere Torino, ma racconta anche un'esperienza eh, importante appunto come vice sindaco di una delle città più importanti eh, d'Italia. Lascio la parola a Rita, se per cortesia ci introduce alla, alla, alla tematica e ci... Spiega anche perché il Centro Studi Sereno Regis ha oggi deciso di provare a fare questa, questa presentazione. Grazie, Rita. Buona, buonasera a tutti. Eh, allora, quando è arrivata la proposta eh, di Guido Montanari di presentare il suo libro, siamo stati molto, molto contenti di accoglierlo e di dargli uno spazio perché come Sereno Regis siamo inseriti ovviamente nel tessuto sociale di Torino, e ne viviamo eh, sia le contraddizioni che le lotte. E Anche perché abbiamo eh, Guido Montanari, con Guido Montanari siamo stati anche compagni di lotte eh, per Salviamo il Paesaggio in tematiche ambientali. Quindi abbiamo sentito comunque una sintonia Uh, tra il, la tensione uh, ideale di Guido Montanari e la nostra diciamo, mission. Uh, volevo presentarvi, mh, dirvi due cose sul libro, perché prima di parlarne uh, almeno uh, sapere come è strutturato. Uh, il, lo, il, il libro è un libro molto interessante perché restituisce della della città di, di Torino, uno sguardo che è tridimensionale e che ovviamente eh, fa parte dell'esperienza di Guido Montanari, perché Guido Montanari, come diceva Enzo, eh, è un docente universitario ed è attento alle trasformazioni del territorio e alla valorizzazione del patrimonio architettonico ambientale, ha avuto questa esperienza da amministratore pubblico dove ha cercato di concretizzare alcune tensioni ideali e eh, un mandato anche amministrativo con cui si era inteso con la, con la sindaca Chiara Appendino e ha vissuto anche diciamo, il contrasto e la lotta e il, diciamo, la difficoltà nel nel portare avanti eh, sue, eh, la, questa sua visione e poi come ultimo come attivista eh, di movimenti ed è cofondatore ricordiamo di salviamo il paesaggio e tra i promotori del comitato non grattiamo il cielo di Torino quindi un'esperienza eh, variegata e attento alla, ai, alle tematiche ambientali allora, questi tre sguardi si intrecciano nei vari capitoli e vanno un po' a rileggere la città di Torino, soprattutto anche dopo l'esperienza del, della pandemia che non è ancora finita abbiamo ancora in corso, però è già, una, già un primo tentativo di rileggere i nuovi, eh, i nuovi bisogni. Ed è anche un libro che affronta non solo le tematiche legate ai suoi assessorati, che erano le deleghe, eh, se non ricordo male, all'urbanistica, ai lavori pubblici, al, um, sì, al, al, al, al, diciamo, alle tematiche ambientali. All'edilizia all privata. All'edilizia privata, esatto. Edilizia privata, edilizia privata. Ma dà anche un, diciamo, una, un, una visione su, mh, su una Torino che vede sempre più uh, uh, rosicati tutti i diritti alla salute, alla casa, al lavoro, al sostegno delle fasce deboli e agli invisibili, che è una nuova categoria che sta entrando diciamo, all'attenzione uh, dei, dei, dei, dei vari... Eh, studiosi che e questi sono diritti che sono sempre più dichiarati e meno praticabili e praticati ovviamente tutto ciò è rivisto alla luce poi dei valori con cui anche il sereno regis si, eh, si identifica cioè la, la sostenibilità in quanto attenzione al consumo del suono al suolo all'attenzione alla salute dei cittadini come qualità dell'aria, ad una mobilità non centrata solo sull'uso dei mezzi privati, eh, sulla salvaguardia pubblica del patrimonio culturale e architettonico, che è sempre più a rischio di priv privatizzazioni progressive. Allora, quello che mi ha colpito di questo libro è che mette, riesce a mettere insieme eh, e a illustrare da una parte lo stato di fatto eh, che Guido Mon Montanari eh, ha trovato quando, quando ha ricevuto l'incarico eh, da Chiara Appendino e dall'altra tutte le azioni che lui ha cercato di mettere in piedi per operare quelle trasformazioni nel, te nel tessuto urbano della città alla luce proprio di, della riqualificazione e ampliamento del verde a disposizione dei cittadini, della limitazione del consumo di, di suolo attraverso la revisione, per esempio, del, <coughs> del piano generale eh, come, e, con, e soprattutto mettendo in evidenza una metodologia nuova cioè la consultazione dei cittadini eh, nel libro lui racconta quante assemblee ha fatto per diciamo attivare una anche dei saperi che sono nascosti nel territorio in modo che la progettazione di alcuni eh, giardini di alcune fosse proprio su misura eh, dei bisogni dei cittadini dall'altro Um, insomma, l'altro punto di vista che lui ci offre è lo scontro con alcune forze, forse sottovalutate dallo stesso Montanari prima di accettare l'incarico, come per esempio il, il, il famoso sistema Torino, che è questo intreccio di gruppi di potere che all'origine erano eterogenei, ma poi di fatto negli anni si sono intrecciati e hanno interessi comuni per cui eh, hanno anche degli obiettivi comuni. Una burocrazia diciamo affaticante che rende spesso impossibile bloccare dei progetti precedentemente attivati e avviare in modo diciamo visibile mh, e in poco tempo dare gamba a quelli su cui si sta lavorando. Poi abbiamo da una parte un conflitto più prettamente politico con la Sindaca e il Movimento 5 Stelle, eh, di cui si parla all'interno del libro, e dall'altra parte anche una campagna mediatica di critica a tutto l'operato della, gi della Giunta. E questo libro restituisce un po' anche, eh, fa giustizia di tutto ciò che comunque è stato fatto ed è rimasto nell'ombra e, e pochissimi cittadini avevano la possibilità di sapere. E in ultimo, diciamo, un altro eh, lato positivo di questo libro che offre una serie di proposte organiche, sulla base appunto del, eh, del suo, della sua esperienza, come la città di Torino può oh, portare avanti i cittadini e le forze politiche, perché il suo libro, eh, lui dice lui stesso, è a disposizione di tutti, eh, possa mh, mh, far tesoro diciamo, delle sue proposte per portare avanti eh, questa idea organica di una, di una Torino multicentrica dove le risorse e i servizi eh, sono al servizio della, della collettività. Non ultimo, aggiungo eh, un po' amaramente eh, un libro che ancora una volta però racconta eh, come la grande spinta che arriva dal basso ad una politica di trasformazione, eh, che sia una politica che va incontro alla tutela della vita e dell'ambiente, venga un po' neutralizzata da una serie di da una politica che a volte non ha il coraggio e una visione, non ha il coraggio di fare delle delle azioni che pensava prima di poter fare e anche una visione profetica per non cedere di fronte al problema del risanamento del bilancio comunale, delle pressioni di vari gruppi, di, di varie forze finanziarie che poi detengono la capacità di indirizzare indirettamente le scelte politiche di un'amministrazione. Mm, vorrei dire anche che rimangono delle ferite aperte nella città, eh, come la questione dell'acqua pubblica, eh, la linea Torino-Lione non ultimo, il caso della cavallerizza reale che è inserita nel patrimonio unesco delle residenze reali, però è in questo momento oggetto di raccolta firme per evitarne la privatizzazione in gran parte. Un'altra domanda anche rimane aperta. Eh, quanto l'alleanza tra pubblico e privato possono garantire un uso effettivamente pubblico e democratico di un bene culturale o di uno spazio? Eh, questo è un po' emerso anche da, tra le righe tra, <coughs> del libro. Poi sappiamo che nel 2019 è terminata l'esperienza di Guido. E vorrei terminare questa diciamo, introduzione con la domanda con cui lui finisce la sua introduzione. È possibile in una società dominata dal profitto portare avanti riforme urbane democratiche? E con questa domanda adesso lascio la parola a Tommaso e a Paolo in modo che eh, come dire, mettano ancora più carne al fuoco di questo dibattito. Grazie Rita, grazie mille Rita, sì. Allora, eh, il Centro Studi Sereno Regis è un luogo di questa città, di dibattito, anche di contraddizioni, noi stessi, e come ha detto Rita, noi non soltanto eh, siamo coinvolti nella raccolta firme, ma addirittura il Centro Studi Sereno Regis è la sede del comitato e la sede del comitato è fisicamente la sede del comitato per la raccolta firme del referendum. Eh, passo la parola rapidamente, ma faccio due considerazioni. La prima è che a Torino c'è una chiesa, la, la, la Gran Madre, che è stata costruita fra il 1818 e il 1835, e sulla, sullo stipite della chiesa c'è scritto: c'è una frase che dice. Ordo populusque taurinus ob adventum regis, magne matri grata filia. Era la dedica, dopo la restaurazione, dopo il congresso di Vienna, per il ritorno del re, e l'ordine, cioè i nobili, il potere e il popolo insieme, in teoria, avrebbero scritto, dedicato quella... Questa, questo battistero, questa chiesa, alla gran madre Francia e la figlia riconoscente sarebbe stata l'Italia. A indicare il fatto che ordo populusque, magne madri, madre, cioè, madre e madri, madri e figlie non, non sempre si sovrappongono, nel senso che può accadere che in un'intera città ci siano una comunità, un establishment, due mondi completamente diversi che non si incontrano mai, i torinesi, che magari masticavano poco il latino, tradussero quel magna e matri, grata figlia, con la, la madre magna e la figlia si gratta. Eh, a indicare che eh, sovente, anzi in questi ultimi periodi sempre di più, politica e, ehm, e comunità, establishment e comunità non dialogano. Ecco, noi questa sera vorremmo proprio fare Esattamente il contrario, trovare un'occasione di dialogo e anche di, eh, per fare un non dico chiarezza, ma almeno cominciare a dibattere su alcuni temi, tenendo conto che a Torino poi succedono anche delle cose. Noi siamo gli ultimi primo maggio, oggi è il 29 aprile, gli ultimi primo maggio torinesi non sono stati particolarmente tranquilli e sereni e anche il prossimo, devo dire, eh, non, non, ci, non ci mette tanto tranquilli rispetto alle, a, a quello che... Potrebbe accadere in una piazza e in, un, in una comunità non particolarmente serena in questo periodo. Allora, eh, partendo dagli ultimi, Paolo Manzone, eh, comunità Joar, ma anche comunità Iatra, eh, che ti occupi, un po' come Tommaso, di popolazioni e di mondi lontani. Eh, quali sono, secondo te, quali secondo, anche legati alla tua esperienza, mi permetto di dire dell'accoglienza legata agli ultimi. Quali sono le osservazioni, domande, anche eh, posso dire anche apprezzamenti eventualmente che puoi fare a Guido per cortesia. Grazie. Grazie, spero che sentiate. Buongiorno innanzitutto a tutte e a tutti. ringrazio Serena Regis per questa Possibilità di dialogo. Noi siamo una piccola, una piccola realtà, una piccola cooperativa sociale, una piccola associazione di, di volontariato. Lavoriamo da 15 anni a Torino, però secondo me andando a cercarci le tematiche più, più difficili, più, più importanti che in questo momento colpiscono la realtà torinese. Uso il termine colpiscono perché sono realtà che spesso sono, sono drammatiche. Ci sono tanti temi di cui appunto mi piacerebbe parlare con, con, con il potere. E diciamo che principalmente sono due. Uno è l'utilizzo di spazi comuni per attività sociali che come cooperativa Gioara abbiamo tentato di fare in questi in questi sei anni ma magari ne parliamo ne parliamo dopo questa possibilità dell'utilizzo di spazi pubblici per ridare un legame al territorio e per dare possibilità a valorizzazioni di attività di commercio e di artigianato un commercio che potrebbe essere un commercio ecosolidale e quindi un lavoro con l'india importante e potrebbe segnare anche un lavoro sul commercio e eh, un contatto sociale di, ne parla spesso Guido del suo libro, di incontro fra giovani, bambini, migranti della realtà. Questo è un tema. Però adesso vorrei fare solo un intervento sul secondo tema, che è quello della migrazione. O comunque delle categorie fragili, perché in questo momento, soprattutto dopo il Covid, separare migranti da persone che vivono nel precariato. Non ha, nessun, non ha nessun senso. Ci sono persone italiane, non migranti, che vivono in situazioni di casa, lavoro, diritti assolutamente, assolutamente precarie. Io quando ragionavo sul, sul libro di Guido e ragionavo su, sullo stimolo che potevo dare in questo, questa serata, eh, mi rendevo conto che lo scenario su cui eh, bisogna ragionare è uno scenario molto più ampio. Il precariato del lavoro non dipende dal Comune di Torino, il precariato dei diritti alla casa non dipende dal Comune di Torino, il precariato dei diritti che hanno in questo momento i migranti e hanno avuto, soprattutto nell'epoca Salvini, in maniera, in maniera rilevante, non dipende dal Comune di Torino. Ma il Comune di Torino in qualche modo deve confrontarsi con questa realtà e, a parer mio, deve trovare delle soluzioni. Io parlo da un parto da un'esperienza, che è quella che stiamo portando avanti in questo momento come, per come cooperativa, di accoglienza migranti, che non è un'accoglienza se volete in qualche modo eh, strutturata e facile come potrebbe essere quella dei CAS, dei richiedenti asilo o degli SPRAR portati avanti dal Comune in questi anni secondo me devo dire con un'attenzione una ricerca di, di, di soluzioni importanti. L'esperienza che invece come cooperativa abbiamo da il primo agosto 2019 collegato al... All'equipe MOI, quindi a tutto questo eh, tavolo MOI, con tutte queste eh, organizzazioni, comune, compagnia San Paolo, prefettura, eh, ufficio pastorale, migranti, che hanno affrontato il problema di, dello sgombero delle palazzine occupate del MOI, ormai più di eh, tre anni fa, un'esperienza che dal punto di vista della Comune dal punto di vista del eh, progetto EXMOI sta concludendosi, sta concludendosi anche la seconda fase, si sta concludendo come intervento strutturato, ma non si sta concludendo per la possibilità delle persone che hanno potuto usufruire di questa accoglienza successiva allo sgombero perché non hanno potuto avere una e non hanno una possibilità concreta di realtà e di inclusione all'interno del, del tessuto sociale. Sono tanti. Credo che dei tre precariati che ho citato prima, il più importante, il più difficile, il più eh, cogente rispetto a questi problemi sia proprio il precariato del lavoro. Noi dal primo agosto 2018, ripeto, in quattro strutture piccole, tentando di dare un'accoglienza che non è l'accoglienza gros delle grosse strutture, delle grosse cooperative, dei grossi centri, ma è un'accoglienza dedicata alla persona, un'accoglienza un individuale. Prima avevamo un'accoglienza a CAS che voleva essere sulle famiglie, adesso abbiamo scelto di fare un'accoglienza individuale in quattro strutture, sono passate all'incirca una trentina di persone con storie di precariato, di migrazione di lavoro, tutte diverse fra di loro, tutte però con un comune denominatore, il precariato. Queste persone in qualche modo lavorano sempre. Quasi tutte, ahimè, lavorano con quella eh, possibilità di lavoro abnorme che si chiama tirocinio, che è il nemico più grosso che bisognerebbe, secondo me, combattere questi falsi tirocini che in realtà portano soltanto a sgravi fiscali per chi assume, ma non garantiscono mai il lavoro. I tirocini, come sapete, durante l'epoca Covid sono stati tutti sospesi. Queste persone si sono trovate con eh, un affitto da pagare, con una eh, necessità di poter, di poter sopravvivere, ma senza la possibilità di avere delle garanzie lavorative. Tutto questo comporta che le persone che escono vivono delle situazioni che non possono, a cui non possono garantire una risposta di casa sicura. Il mercato della casa, spesso lo dice Guido nella sua, eh, nel suo libro, è spesso un mercato privatistico, è un mercato che... Eh, richiede ha come obiettivo il profitto e richiede delle garanzie. Voi capite che le garanzie che persone in tirocinio, persone con un eh, permesso di soggiorno, eh, molti avevano permesso di soggiorno umanitario che è stato sospeso con la legge Salvini che si sta recuperando adesso con permesso di soggiorno per casi speciali, quindi un precariato continuo di diritti, non potevano accedere al mondo della casa. Noi abbiamo messo a disposto queste strutture, cercando, le nostre strutture, cercando di essere noi i garanti degli affitti che queste persone pagavano. Voleva essere questo nostro tentativo una palestra, un nome che poi usato, è stato usato adesso ed è diventato anche un progetto che è appoggiato e finanziato dalla Compagnia San Paolo. Voleva essere una palestra alla ricerca di una stabilità, soprattutto di lavoro, per poter avere poi una vita di inclusione, una vita di autonomia che sia, eh, che sia, che sia veramente piena. Mi piace molto di più usare il termine autonomia che, in, che inclusione. Ora, questo, questo problema non è un problema soltanto delle persone migranti, delle persone che escono dai progetti MOI, è un problema che continua ad aumentare e riguarda secondo me tantissime fasce di popolazioni invisibili. È un problema a cui comune, a cui la città in qualche modo deve e, e, può, e può rispondere. Esiste un tentativo di soluzione che viene citata da, evidentemente da Guido nel libro, che è quella dell'agenzia locare, Lo che tenta di mettere in relazione proprietari, e affittuari, facendo in qualche modo da garante, ma è una risposta, a parere nostro, troppo, troppo debole e troppo limitata. Bisognerebbe trovare delle risposte più efficaci. Esistono delle risposte anche che devono nascere dal fatto che a Torino ci sono tantissimi alloggi sfitti, che ci sono troppi pochi alloggi dedicati all'edilizia all pubblica. L'aumentare queste risposte possibilità, garantirebbe la possibilità a tantissime persone che o lavorano in, in sistemi di precariato, o stanno iniziando a lavorare, o hanno appena perso lavoro, o vivono decine diverse, ma poi forse voi anche riconoscete, immaginate, decine diverse di situazioni che invece potrebbero, eh, con delle protezioni via via decrescenti, arrivare a, dei, a, de, a delle prospettive di, di autonomia. Queste sono prospettive di autonomia che garantirebbero alla città una crescita. Mi piace tantissimo a me del libro di Guido il discorso che il, il, il tono, la, la, la finalità, la ricerca sia sempre quella di una crescita, ma di una crescita sostenibile, una crescita lenta e sostenibile le accuse che le hanno fatto di eh, non di volere soltanto una decrescita, ma anche su quello bisognerebbe un attimo discutere, ma eh, invece Guido nel suo libro parla sempre di prospettive nuove, di una possibilità di vita nuova che potrebbe portare nuove soluzioni e nuove ricchezze condivise da tutta la società. Il riuscire a risolvere questa situazione, affrontare questa situazione, secondo me darebbe la possibilità di affrontare veramente con serietà il problema di tutte queste precarietà. Questo credo che sia una domanda, una domanda che tutte le giunte, anche quella futura, a cui dovranno, a cui dovranno rispondere. Vi ringrazio, se poi è possibile intervenire dopo, vediamo cosa... il dibattito. Tercebbe anche molto parlare degli spazi, degli spazi comuni. Grazie per adesso. Guido, tu vuoi provare a dare adesso, diciamo, un flash di risposte a Paolo o preferisci aspettare eh, che anche Tommaso aggiunga le sue considerazioni e poi... Come, come ritieni tu? Sei tu se, il... se Tommaso ha pazienza, darei allora... Grazie Tommaso, allora ti, ti, ti chiederei di rispondere subito, così diamo un po' di brio, se si può, a questi visiti legati appunto agli invisibili, alle difficoltà, al alla perdita eh, di, di umanità anche che, che si ha in, in questi settori e anche i luoghi, no? il MOI è già stato citato come luogo di grande disperazione e difficoltà. Guido? Sì, va bene, e ci provo. In realtà è molto difficile rispondere a queste domande e il mio libro probabilmente non presenta tutte queste risposte. Sicuramente pone dei problemi e ipotizza qualche strada. Eh, intanto vorrei però anche un attimo prima di intervenire ringraziare Enzo Ferrara per, a nome del Sereno Regis e Rita e Tommaso e Paolo che hanno accettato questo invito a dialogare, e li ringrazio moltissimo, mi sembra che abbiano fatto la fatica di leggere le mie 200 pagine che magari possono essere anche un po', come dire, eh, Creare qualche, qualche sospetto, qualche paura a qualcuno che prende il libro è piccolino, però in realtà poi è abbastanza denso, quindi effettivamente i temi sono tanti. Il, il libro racconta un'esperienza tutto sommato interrotta, perché noi siamo partiti con una giunta che aveva degli obiettivi di programma molto chiari, espliciti, che io condividevo, soprattutto per la parte del territorio, dell'urbanistica, delle trasformazioni edilizie, erano addirittura state scritte da me insieme ad altri del Movimento 5 Stelle, quindi era un programma nel quale mi riconoscevo totalmente. E purtroppo ci siamo accorti durante la nostra attività che queste cose non venivano tanto prese in carico dalla Sindaca e forse per mille motivi sui su quali possiamo tornare, ma certamente una delle, il filo conduttore direi del programma, era quello di riequilibrare a livello di territorio le opportunità di lavoro e di servizi della città. La città, e non solo a Torino, ma è la rappresentazione proprio fisica di quella distanza che c'è tra chi sta bene, chi ha casa, ha lavoro, ha tranquillità, e chi invece vive in una situazione di malessere, magari non gravissimo e anche gravissimo. Per cui stiamo parlando della gente che appunto non ha il lavoro, comunque ha lavori precari, ha case che non sono soddisfacenti, addirittura la casa non ce l'ha neppure. E eh, Io cito una ricerca che non ho fatto io, ma che a me ha sempre come dire, colpito tantissimo, eh, c'è un dato, un dato proprio fisico, tecnico, se vogliamo, se si prende, la linea, se si prende una linea tranviaria, il 4, no? è stato citato questo fatto, e si parte dal centro della città e si va progressivamente verso nord oppure verso sud, ci si accorge che l'età media eh, delle persone man mano diminuisce, cioè più si abita lontano dal centro più l'età media diminuisce. Cioè questo, se ci pensate, è una cosa drammatica. Cioè chi vive nei quartieri centrali e in collina, guarda caso, arriva a vivere addirittura dieci anni di più mediamente di chi invece vive nelle estreme periferie. Allora, questo io credo che sia un fatto che, da un punto di vista, diciamo così, della città, dell'urbanistica, che sono un po' i temi che io padroneggio meglio, è incredibile. Cioè uno degli obiettivi di qualsiasi sindaco, qualsiasi amministratore urbanista dovrebbe esattamente essere quello di riequilibrare queste distanze che non sono distanze chilometriche, eh, non sono distanze soltanto eh, di metri, di chilometri ma sono proprio distanze sociali, sono quella, eh, quella distanza sociale, termine orribile che purtroppo io sento ancora citare, che invece prima ancora la pandemia e con la pandemia peggio ancora, ha caratterizzato i gruppi eh, sociali nella città che poi fra l'altro è una sua espressione anche come dire anche lì eh, molto visibile nei dati elettorali delle ultime elezioni no? chi diciamo vota, si orienta verso i partiti di governo, verso quelli che hanno mantenuto il potere in questi anni sta nelle zone centrali o in collina della città chi invece tenta una strada anche contraddittoria votando magari a destra a sinistra o non votando sta nei quartieri periferici. Allora io ero convinto che la, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista potesse essere un po' una risposta a un bisogno di cambiamento che questa città ha fortissimo e che tutto il paese aveva, ha fortissimo. E Purtroppo le cose evidentemente non sono andate esattamente in quel senso. Per tornare un po' ai temi che propone Paolo, Paolo parla di spazio pubblico. Ecco, spazio pubblico è una cosa che per un urbanista, per un architetto, per un, un amministratore in una città è fondamentale. Ma la prima domanda che noi ci dobbiamo ancora porre è ma esiste lo spazio pubblico? Ce l'abbiamo ancora? Cioè questo è il vero problema, e cioè il parco, il parcheggio, le strade, i portici e poi gli edifici. Sono pubblici o non lo sono? Perché guardate che il processo di privatizzazione che è andato avanti in questi ultimi decenni ha coinvolto tutto, perché se io riempio una piazza di automobili, quella roba lì non è più uno spazio pubblico, è uno spazio di chi ha le automobili. Se io riempio una piazza di Deor con i tavolini e non ho niente contro chi ha un'attività di Barsi è chiaro, ma se la riempio tutta di nuovo non è più uno spazio pubblico. Se uno spazio verde lo destino a una, a una società polisportiva che fa soltanto sport per i suoi iscritti, di nuovo quello non è più uno spazio pubblico. Allora, sono, come dire, considerazioni che possono apparire un po' accademiche, ma non mi sembra che lo siano, perché nei fatti sono veramente l'essenza. Allora, io credo che, uno degli obiettivi di un amministratore sia proprio quello non solo di salvaguardare lo spazio pubblico ma estenderlo, espanderlo, tutelarlo e lasciarlo anche alla sua dialettica nel senso che in una piazza ci possono stare i tavolini ci possono stare quelli che passeggiano ci possono stare quelli che leggono il giornale magari su una panchina senza pagare il caffè perché non è obbligatorio per forza avere i soldi di un caffè per poter stare in una piazza eccetera eccetera no? sono esempi ma esempi anche molto concreti e questa pandemia tutto sommato ci ha fatto, credo anche, io lo dico credo, no? nella prima parte, eh, che è una parte che ho un po' aggiunto, no? man mano che andavamo avanti e ci fiondavamo dentro il lockdown e tutto il resto, a riflettere proprio su quanto lo spazio pubblico per esempio all'aperto, e adesso ce ne accorgiamo con l'apertura dei ristoranti e dei bar, sia fondamentale. Uno spazio pubblico che però, ripeto, ha vissuto, come tanti altri spazi pubblici, un percorso un po' di privatizzazione, cioè nello spazio pubblico faccio solo alcune cose non altre. Ecco, questo è già un tema. E poi c'è tutto il tema invece delle, dei fragili, degli invisibili, come dice Rita, o addirittura dei segregati, cioè di quelli che in un certo senso non accedono ai servizi, agli spazi pubblici, eccetera. È un tema tragico, fondamentale. Devo dire, che la vicenda del Moi un pochino ha fatto scuola per una sorta di liberazione e, e proposta alternativa per molte persone che tutto sommato non ha visto, e questo non è proprio marginale, non ha visto i manganelli della polizia, non ha visto cacciare la gente, ha visto dei tentativi. Non dico che siano tutti funzionati, io conosco, funzionati bene, insomma, io conosco un po' le, le, le varie associazioni che hanno lavorato in quel campo, eccetera, i tentativi di ricollocazione, di dare una casa, un lavoro, eccetera, sono stati molto difficili, qualcosa si è fatto e si è fatto anche perché sono arrivati i soldi della Compagnia di San Paolo che se non sbaglio sono stati una misura anche piuttosto significativa, un milione di euro, se non vado errato, che hanno permesso anche di avere degli specialisti che hanno lavorato sul campo, eccetera. Ora, eh, di nuovo, il, il, il, FA, il MOI eh, dimostra almeno due cose. Uno, che non si riesce a lavorare su questi temi se non si è veramente dentro ai problemi, cioè se non si è insieme, e credo che Paolo questo lo possa insegnare a me e a tanti altri, cioè proprio essere a contatto con la realtà. Io sinceramente non mi sono occupato di quel tema direttamente, non faceva parte delle mie deleghe assessorili, però ci sono stato al MOI, ho visto un po' le cose, ho cercato di capire, eccetera. E certamente lì, se non entri dentro, a contatto proprio con le persone, molte cose non le capisci. Se le leggi sui giornali, proprio ti scordi di capire delle cose. E questo è sicuro. Dall'altro però, per dare soluzioni o tentare soluzioni a questo tipo di problemi, ci vogliono anche risorse. Purtroppo le risorse sono poi il problema con il quale questa amministrazione si è scontrata pesantemente. Io non voglio difendere l'amministrazione in quanto tale, il ruolo della sindaca secondo me ha sbagliato tanto volte non ha avuto coraggio, però è pur vero che noi abbiamo trovato un debito incredibile, questo debito di più di 3 miliardi sul, sul nostro bilancio è stato un po' ridotto, e si è avviata un dialogo anche con le banche per cercare di ridurre gli interessi, eccetera. ma certo il debito c'è, c'era e c'è ancora. Adesso se arrivano i soldi del eh, cosiddetto piano di ripartenza e resilienza di ripartenza magari avremo delle risorse in più, certo che... È un dato di fatto, io credo di spiegarlo un pochino nel libro, che noi veniamo da almeno 20-25 anni di soldi pubblici che non ci sono. Dove sono finiti questi soldi? Non è che prima non ci fossero, c'erano. Il problema è che i ricchi non pagano più le tasse, che le grandi società non pagano le tasse, che le grandi multinazionali non ripartiscono i loro, i loro profitti. Ma questa è una scelta politica che hanno portato avanti i governi di centrosinistra e i governi di centrodestra. Eh? totalmente insieme. I governi che hanno tolto la, le tasse sull'eredità, eh, sull che hanno diminuito le tasse la tassazione ai grandi patrimoni, che, si, che se parli di, di, eh, di, di tasse sulla proprietà di patrimoniale sembra che citi il diavolo Belzebù, eh, ma questo è un dato di fatto. Se tu continui man mano a spostare risorse dai più poveri ai più ricchi è evidente che a un certo punto arrivi in un momento in cui una serie di servizi lo stanno più in piedi. E infatti una buona parte del, del, dell'impegno, dell'investimento sociale della città di Turin ormai è supplito dal, dal privato, eh, le, le fondazioni, le compagnie, le associazioni eccetera che coprono il buco rispetto ai servizi di per almeno un terzo eh, un terzo dell'intero budget che adesso non so quanto sia esattamente perché non... Mai, forse li ho scritti, eh, che è qualcosa di incredibile, cioè pr praticamente si è passati dall'impegno dello Stato, dei comuni, delle amministrazioni locali a favore dei cittadini, impegno peraltro previsto dalla Costituzione, eh, che garantisce una serie di diritti a tutti, al mettersi nelle mani appunto del... Eh, delle fondazioni, del, filantrop del filantropismo, per carità tutto benissimo, non ho niente contro il terzo settore, contro le associazioni, ci mancherebbe, ma credo che uno Stato e un'organizzazione eh, un sociale dovrebbe invece intervenire strutturalmente in modo significativo sui temi che sono stati detti, Paolo ha detto sì vabbè ma il lavoro e la casa eccetera non sono temi prettamente comunali e questo è purtroppo vero, l'ho scritto anch'io però eh, certamente un orientamento, uno sguardo più vicino a questi temi io credo che ci andrebbe, si possa avere, soprattutto per esempio sul tema dell'accesso alla casa e io magari su questi temi torno ancora nel, nel, nel corso del dialogo per adesso mi fermerei qua, grazie. Grazie Guido. Sì, eh, un po' di contraddizioni vengono fuori perché eh, abbiamo eh, questa necessità appunto da un lato della crescita, dall'altro del, di equilibrare il tutto. Abbiamo parlato di, tu hai detto, eh, filantropismo, adesso si parla addirittura di filantrocapitalismo come eh, possibilità che però in realtà nasconde insidie. Eh, esiste però una città, dicevo prima, no? e forse c'è anche questa distanza fra la, la città-comunità, che comunque trova delle soluzioni, che comunque è viva, che comunque si inventa e scogita modalità di sopravvivenza o di, di, di vita, e eh, le contraddizioni del sistema che, imponendo le sue logiche, a noi qui al Centro Studi Sereno Regis spaventa abbastanza il Centro aerospaziale, perché significa spostare tutta la tecnologia e le iniziative industriali sul tema della guerra e delle, delle armi, ecco per dirne una, ma ci sono anche altre iniziative che in questi anni hanno fatto di Torino una città, diciamo non più soltanto Fiat. E lascerei la parola a Tommaso per introdurre diciamo, i concetti sulle dinamiche in corso e future di Torino e della sua, delle sue scelte economiche, chiamiamole così, se si possono definire in questo modo. Grazie Tommaso, se puoi prendere la parola. Eh, Tommaso, l'ho detto male prima, ma si occupa, è un ricercatore al Dipartimento di Cultura e Politica e Società. Insegna eh, in particolare temi che riguardano il, il colonialismo e il postcolonialismo, in particolare in Sud Asia. Ecco, Io so che esiste anche, si parla in Italia anche di come si dice, auto, au, um, autocolonialismo. No? Eh, eh, in, in Italia è forse anche successo che alcune fasce sociali, alcuni gruppi siano riusciti a colonizzare altri italiani. Scusami Tommaso, ti lascio la parola. Eh, grazie, sì. Allora, visto che hai ripreso parlando di quello che insegno, ehm, faccio un'ulteriore postilla perché io, forse l'unico contributo che posso dare alla discussione, eh, è per infatti, diciamo, basato sul fatto che mi occupo di storia urbana da molto tempo, e in particolare di storia urbana legata all'India, ehm, che è, come ben sapete, un paese in cui i centri urbani sono in rapidissima espansione, a partire in particolare dagli anni 70 e del 900 si è registrata una transizione proprio con numeri spaventosi dalle campagne verso le città, ed è uno dei paesi al mondo con i centri urbani più grandi, più, po più popolosi e più problematici. Per cui eh, rispetto a quanto detto da Paolo, mh, diciamo, io ho letto il libro con, da una prospettiva e con un'ottica tutta diversa. Eh, spero che ti, i commenti che farò possano in qualche modo dare un po' di... Um, insomma un po' di nutrimento al dibattito da altre prospettive, ecco, cercando di non essere troppo accademico. Eh, innanzitutto la, la premessa è che sono totalmente d'accordo con l'ultima parte del discorso di, di Guido Montanari sullo Stato, sul ruolo dello Stato, sul, sul fatto che in una dialettica, di una dinamica di rapporto tra, tra Stato e politiche economiche lo Stato si sia ritirato Uh, sempre di più, che invece il problema che debba avere, citando le sue parole, dovrebbe intervenire strutturalmente su tutta una serie di problemi, facendosene carico, cosa che non sta, non sta più avvenendo, facendosene carico anche con coraggio, per cui chiedendo uh, ai propri cittadini, cioè ribadendo un ruolo della cittadinanza che non è solo una cittadinanza come uh, intesa come persone che usufruiscono di servizi, ma una cittadinanza che è intesa anche come partecipazione, quindi come dare anche un contributo. Lui ha fatto riferimento al discorso sulla patrimoniale, che ovviamente mi vede totalmente d'accordo, e mi ha veramente stupito che in un anno problematico come questo per lo Stato non si sia riusciti a intavolare in un dibattito pubblico serio su un discorso come quello della patrimonia. Uh, detto ciò non, non voglio divagare più di tanto non voglio prendere uh, spazio eccessivo mm, volevo fare tre commenti ai temi trattati nel libro mm, cioè, prendendoli da um, tre aspetti diversi che però secondo me um, riguardano poi mh, di fatto il tema fondamentale che è quello un po', che già si è accennato delle disuguaglianze, della fragilità Eccetera, però relativo proprio al modo in cui la città come eh, corpo sociale, come, come insieme di corpo sociale e di spazio fisico si sta sviluppando. E ripeto, da una prospettiva molto lontana di uno che ha studiato, e vissuto in megalopoli con ben altri numeri, e ben altre dimensioni, eh, credo che alcune esperienze di quelle realtà possano essere utili anche a vedere cosa sta succedendo nelle città, non solo in Torino, ma nelle città italiane ed europee oggi. Allora, il primo commento che è un po' in realtà una, una richiesta forse di, di, di ampliare un tema che mi sembra nel libro sia poco trattato, eh, è rispetto al discorso ambientale. Sono, devo dire, mi ha fatto molto piacere trovare nel libro ampio spazio alla questione idrica, per esempio questione di consumo del, del suolo in rapporto alle questioni idriche, perché è un problema che appunto visto dal lato di un paese del sud del mondo si sta e si proporrà nel futuro in maniera eh, critica e si proporrà nel futuro in maniera critica non solo nel sud del mondo ma anche da noi. Mi sembra che i dati anche sul livello di precipitazioni nel nord Italia dovrebbero far pensare, sul livello di consumo delle risorse idriche dovrebbero far pensare. E In questo il, il discorso su Torino, città futura, allora ci costringe, ci dovrebbe costringere ad ampliare il nostro, uh, il nostro sguardo. Cioè, Il futuro non è la prossima giunta, il futuro sono i prossimi 10-15 anni quando il problema delle risorse idriche e del consumo di suolo si porrà probabilmente in maniera ancora più forte. E allora in questo mi sembra che ehm, un aspetto fondamentale che riguarda tutto questo discorso ambientale e idrico sia quello di estendere la prospettiva dal territorio della città a una visione regionale quantomeno. Per cui non sono solo le falde acquifere da cui attinge e che... Mh, che riguardano il territorio della città di Torino, ma si, si, credo che ci sia e si proporrà in futuro la necessità di guardare sempre di più a un sistema, al sistema idrico regionale, se non direttamente a tutto il nord Italia. Abbiamo visto come crisi idriche già si sono verificate in questi anni, a Roma due anni fa, due stati fa, eh, si son, ci sono stati momenti di, di grande criticità in cui l'acqua veniva calmierata e sono situazioni a cui in Italia non siamo più abituati al fatto che possa non arrivare l'acqua nei rubinetti delle nostre case tutti i giorni a tutte le ore, ma sono situazioni che in molte città di molti paesi del mondo si verificano. Allora, intervenire oggi io credo ce ne sia la necessità, appunto, mh, di farlo ampliando il discorso proprio da un punto di vista dello spazio, del, di mettere quindi la città in relazione allo spazio e all'ambiente circostante, credo che forse possa aiutarci a scongiurare crisi più grosse che si verificheranno. Il secondo discorso, che diciamo, riguarda sempre lo spazio, ma non dal punto di vista ambientale, ma forse più dal punto di vista proprio degli spazi urbani, prende di nuovo spunto dalle mie esperienze negli studi delle città indiane ma agganciandomi anche a un discorso che Montanari fa soprattutto all'inizio, mi pare proprio nell'introduzione del libro, con un riferimento alle baraccopoli, agli spazi dove vivono gli ultimi degli ultimi nelle, nelle grandi megalopoli. Allora mi sembra che noi in Italia, insomma buona parte almeno degli studi dell'urbanistica eh, che si è concentrata sull'Italia, sia un po' convinta o, o comunque abbia sopravvalutato l'aspetto di questi spazi informali all'interno delle città, che invece sono spazi costitutivi della città stessa, sono spazi dove vivono persone che appunto sono state definite prima gli invisibili, ma sono, sono invisibili forse dal punto di vista dell'istituzione, dal punto di vista della vita pubblica, ma non, non sono invisibili né dal punto di vista della cittadinanza. Né soprattutto dal punto di vista diciamo, soggettivo di coloro che fanno parte di questo grande eh, strato della popolazione che eh, è uno strato di popolazione che in qualche modo è in aumento perché si lega di più a tutti i fenomeni migratori che sono già stati citati e credo che le nostre amministrazioni l'aspetto del MOI, diciamo, la vicenda del MOI da questo punto di vista è sicuramente un esempio di buona pratica, ma è anche un, un esempio lampante di, di qualcosa che manca, e quel qualcosa che manca è la capacità, sono proprio gli strumenti, eh, anche diciamo, metodologici, delle nostre amministrazioni di trattare con queste persone, di rendersi conto che gli spazi informali e l'economia le informale, le persone che vi abitano, non possono essere trattati solo da un punto di vista diciamo, pubblico-amministrativo, dove i confini tra legalità e illegalità sono molto netti. Allora, gli occupanti, per esempio, occupanti di case disabitate, vivono in una situazione di illegalità, ma allo stesso tempo costringono, o richiedono alle amministrazioni di vederli, di occuparsi di loro e di dialogare con loro. In questo senso, nel libro ci sono molti... Riferimenti e molte proposte che mi sembrano utili, ma credo che forse bisognerebbe andare un po' più a fondo, e non ho una soluzione per questo, ma cercando in qualche modo di riadattare proprio il, il linguaggio e lo sguardo delle pubbliche amministrazioni verso ciò che è al di fuori del, dell'ordine pubblico, al di fuori di ciò che è spazio categorizzato, spazio formalizzato dentro le città. Eh, un ultimissimo, poi mh, mi, mi taccio, ma eh, un'ultimissima considerazione che però credo derivi anche dai, soprattutto dal secondo punto sull'informalità, riguarda un po' il discorso economico, eh, che si lega a tantissimi aspetti che nel libro sono trattati, sono trattati in maniera approfondita, e anche ambiziosa, come ad esempio il discorso sulla mobilità urbana, eh, anche il discorso proprio sull'economia, ho trovato e mi trovo molto d'accordo il riferimento che adesso stavo cercando di ritrovare, ma ovviamente ho girato, ho scorso le pagine malamente, il riferimento alla necessità di riportare attività produttive dentro la città. E il discorso sul superare la zonizzazione delle aree, che mi sembra anche un aspetto fondamentale, proprio anche per superare quel discorso di rigidità della concezione degli spazi. Mi sembra però che manchi, o, o che forse sia un aspetto critico che andrà affrontato sempre di più: eh, uno sguardo che sia realmente inclusivo e che realmente proponga delle soluzioni per tutto ciò che è, eh, diciamo detto male, ma è la manodopera non specializzata, la bassa manovalanza. Eh, tutto ciò che è mercato del lavoro per persone che non hanno una specializzazione, non hanno lo spirito imprenditoriale, non sono smart per dirla con un termine che io non sopporto, riferito alle nuove economie, che oggi vediamo, mh, per esempio, rivolgersi molto di più al, alle economie alle piattaforme, alle economie delle piattaforme, ma nel, nella veste più, uh, più bassa. Vediamo i rider che girano per le città ma non, non è solo quella l'economia e non può essere solo quella una soluzione economica, però per esempio, e con questo davvero chiudo, mi, mi spaventa un po' quando si parla di un futuro, eh, in discorsi sulla mobilità per esempio, di un futuro di una città in cui il centro è chiuso alle macchine, i, i parcheggi sotterranei sono eh, un, un incentivo all'uso della macchina quindi sono... un tra virgolette, passate il termine, un male, tutti aspetti che io condivido in pieno, ma che non tengono conto del fatto che proprio quelle persone che si muovono sulla linea 4 spesso hanno dei ritmi, sono costretti a dei ritmi degli stili di vita che impongono l'uso della macchina, al momento. Allora una, una città senza macchine deve essere una città che prima pensa a queste persone e a questi settori che sono enormi di, di popolazione. Sto zitto, ho parlato anche troppo, chiedo scusa per il tanto tempo che ho rubato. No, anzi, credo che anche Guido sarà contento di aver sentito queste considerazioni, Tommaso, eh, che, che si sommano a quelle che abbiamo già sentito in precedenza, perché eh, porre le, do le domande e il primo passaggio a me, mentre parlavi, mentre parlavi, mi è venuto in mente Sofronia, una delle città invisibili di, di Italo Calvino, quella che è divisa in due parti, e per cui la, la, la città dei divertimenti, quella di cui parli tu, rimane, è quella che rimane fissa. E quando se ne va via l'altra, cioè la città delle, degli apparati, del, anche, anche del governo, ma anche del lavoro, dei marmi, la città del divertimento si sente inutile. Ecco, è giusto per dire un po' questa cosa, scusa l'invasione. Guido, ti lascio ancora una, un tentativo, perché... Non mi illudo che tu possa soddisfarci su queste domande e anche altre che ti faremmo molto volentieri per molto tempo, però cerchiamo comunque di, di provare a, a rispondere o a seguire il discorso di Tommaso dopo quello di Paolo. Grazie. Esattamente. Scusa Enzo, solo per avere un orientamento, fino a che te, fino a, come sono i nostri tempi, giusto per capire da non supportare troppo? Io direi che abbiamo ancora almeno mezz'ora, eh, sette bene. e mezza. Abbiamo cominciato no. verso le sei dieci. Ma... Un'ora e mezza, poi cerchiamo di chiudere. No, no, ma anche per lasciare certo. il secondo giro di, di domande. Intanto io ringrazio tutti perché guardate, io ho già fatto due o tre presentazioni, chiamiamole così, anche se ormai non, non in presenza per chiamarle presentazioni favorite. Però devo dire che a ogni dialogo ho imparato qualcosa, ho scambiato idee, credo di essere un pochino cresciuto. Quindi questo è già un fatto, almeno per me, positivo, forse anche per qualcuno che ci, aspetta, che ci ascolta. Ehm, Tra i temi che sono stati sollevati da Tommaso. Eh, ambientale, il tema, diciamo, delle marginalità, dei cosiddetti invisibili, mi sembra che anche lui abbia usato questo termine, il termine dell'economia. Sul, sulla parte ambientale, io, come dire, mi sento abbastanza a posto, nel senso che io credo che la città che io propongo è una città assolutamente realizzabile, è una città che non è il greenwashing di cui si parla con il nostro ministero, ma è veramente una città dove si deimpermeabilizza il suolo, si pensa all'acqua, si pensa all'ossigeno, si pensa a un trasporto pulito, eccetera. E naturalmente questo implica delle scelte, eh, un po' di mentalità, ma anche delle scelte strutturali, perché giustamente Tommaso dice sì, vabbè, ma c'è gente che l'auto deve prenderla, perché magari va a lavorare alle tre del mattino e non ha il mezzo perché va a fare le pulizie negli uffici in una banca. E dunque, certamente questi sono aspetti fondamentali. Sulla questione della mobilità, eh, si è detto tantissimo, io però rilevo che questa città, la città di Torino e in generale d'Italia è veramente un paese per vecchi nel senso che è il paese dove qualsiasi cambiamento di mentalità è pesantissimo, difficilissimo cioè il mito dell'automobile da usare tutti i giorni è fortissimo e con la pandemia sembra che sia addirittura rinato questo mito no? perché c'è la paura del servizio pubblico ma ragazzi io vado spesso a Roma in questo periodo. A Roma prendere il mezzo pubblico, è disdicevole, cioè proprio il mezzo pubblico lo prendono i poveracci, la gente normale o va in taxi o va con l'automobile e naturalmente si assume code infinite, trasporti che non funzionano, eccetera. Il mezzo pubblico è disdicevole perché ci vanno appunto i poveracci, funziona male, eccetera, eccetera. Queste cose qua sono impensabili nella maggioranza delle città europee, dell'Europa del Nord, dell'Europa, è impensabile. Io conosco amici a Parigi che non hanno mai pensato di comprarsi un'automobile, semplicemente perché sono su una linea metropolitana. Però noi ci rendiamo conto che per fare due chilometri di metropolitana, due fermate, eh, per prolungare la, la linea 1, l'unica che abbiamo, ci abbiamo messo 15 anni, 15 anni, cioè queste cose qua dobbiamo anche un po' dircele, cioè quando si parla di semplificazione, certo c'è il rischio che in un paese come il nostro come semplifichi togli i, i, togli i controlli e boom, succede chissà che cosa però è anche vero che un'opera pubblica che in Italia dura mediamente 14-15 anni è inaccettabile, inaccettabile per i cittadini questi temi qua saranno temi capitalisti io non lo so ma credo che siano temi di buon senso cioè ragazzi io ho visto proprio oggi prendevo l'autobus, vedevo questa eh, affiche che eh, giustamente raccontava che abbiamo, siamo arrivati a Piazza Bengasi con la linea di metropolitana e parlava come di un fatto eroico di aver fatto due chilometri, due fermate. Quanto ci abbiamo messo a farle? Cioè è folle. Cioè se, se a Shanghai hanno fatto 16 linee della metropolitana in un paio d'anni, 16 linee, ma di chilometri, decine di chilometri. Cioè, io... Voglio, non voglio dire che dobbiamo fare tutti come in Cina, non sto proponendo nessun come dire, modello politico-economico cinese, ma sto dicendo che tra i sei mesi e i sedici anni c'è qualcosa in mezzo, c'è ecco, qualcosa che veramente non funziona nella nostra organizzazione amministrativa. Quindi sui temi ambientali, ripeto, io credo che le cose di cui ho parlato non sono un'utopia, cioè piantare gli alberi nei viali dove mancano cercare di non consumare suolo o addirittura giocare a deimpermeabilizzare, ed è un'operazione fattibile che fra l'altro io ho fatto in alcuni casi, noi abbiamo recuperato una decina di ettari di suolo che prima era impermeabilizzato e adesso non lo è più, è un'operazione fattibile, non ha niente di rivoluzionario, non ha niente di anticapitalista, io ho parlato con molti imprenditori che presentano questa problematica, loro allora mi dicono ma io ti vengo incontro, faccio la zona verde, metto gli alberi, però tu mi devi dare il permesso di inizio in sei mesi, in un anno, non me lo puoi dare in tre, quattro, cinque e per di più senza la certezza di poterlo avere. Cioè questi sono problemi secondo me non proprio secondari e sono d'accordissimo però Tommaso diceva che i problemi ambientali non si giocano su un'amministrazione cinque anni, ma è chiaro la questione territoriale, la questione del verde, la questione dell'acqua e la questione dell'aria, vogliamo parlare dell'aria a Torino, dell'aria inquinata a Torino, questo è un tema pazzesco, siamo una delle città più inquinate d'Europa forse del mondo, cioè questo è inaccettabile. C'è da dire anche una cosa che eh, entra anche in gioco sulle questioni proprio territoriali e amministrative. La superficie della città di Torino rispetto alla vera città è minuscola. Noi abbiamo una superficie in chilometri quadrati di circa 130 chilometri quadrati. Bene, rispetto a Roma è un decimo. un decimo, Cioè Roma è dieci volte più grande, ma non ha dieci volte i nostri abitanti. Eh? Ne ha tre volte di più, una cosa del genere. Allora... La città di Torino non sta nel suo perimetro comunale, la città di Torino sta nella sua cintura, che è fatta di almeno 14 comuni, più quelli limitrofi, Rivalta, che Rita conosce bene, è uno di questi, dove la gente tutti i giorni prende l'automobile, o se è fortunata il mezzo pubblico viene a lavorare a Torino, all'università, a scuola, nei servizi di, buon, di alto livello, specialistici, eccetera, perché è il fulcro di Torino. Ecco, Io ho parlato anche molto di ri- equilibrio territoriale, ma se tu vai a proporre ai 14 sindaci dei nostri comuni con termini di chiudere no, le nuove amministrazioni e rientrare in una configurazione un po' più ampia, ti sparano, ti sparano. Allora, io l'ho anche messo un po' tra le righe, eh, perché non, non, non ho niente da perdere, ma io credo che le circoscrizioni di una città come Torino dovrebbero essere i comuni con termini, moncalieri, una circoscrizione di Torino, naturalmente con, le sue, eh, con i suoi strumenti di democrazia, di partecipazione dal basso eccetera, ma ci devono essere elementi strutturali forti di sistema che sono l'energia, i trasporti, il verde, l'acqua e poi la partecipazione dei cittadini a scala locale, addirittura anche minima, di, oserei dire di quartiere, di, di casa, eh, il portierato sociale come luogo dove vai a portare i tuoi problemi e trovi qualcuno che ti ascolta e ti mette in, in relazione con l'amministrazione, con le strutture, con i servizi. Cioè, questo livello alto-basso, naturalmente, è forse questo è davvero forse utopia, ma io credo che su quello noi dovremmo lavorare. Eh, il tema eh, degli emarginati, degli invisibili, eccetera, l'abbiamo un po' trattato prima, io non so fino a che punto posso ritornarci sopra, nel senso che condivido molto le preoccupazioni anche chi dice ma nel tuo libro non c'è tanto e sì è un po' vero perché purtroppo sono temi strutturali molto forti, un po' di risposte io ho tentato di darle a Paolo, non so se l'ho convinto, soprattutto parlando dei due livelli, cioè il livello dell'entrare dell dentro i temi davvero e il livello di un impegno strutturale, eh, economico, politico forte che continuo a non vedere, non credo che il piano di resilienza, ripartenza presenti, un problema molto forte. Forse sulla casa potrei dire qualcosa di più. Noi abbiamo, perché mi sembra che sia un tema che anche Tommaso ha sollevato, e noi abbiamo in Italia un mercato della casa stranissimo, nel senso che abbiamo l'80% dei cittadini, e delle famiglie che possiedono una casa, che è già un fatto che in nessun'altra parte del mondo c'è una percentuale così alta di proprietari di case. Ma il proprietario di case poi è... Naturalmente, eh, in una certa misura, tartassato dalle varie eh, norme, eccetera, eccetera. Ma dall'altro crea anche una sorta di rigidità sociale che forse non si sposa più con quelle che sono le dinamiche sociali e economiche del nostro paese, comunque delle ultime generazioni. Insomma, le mie figlie mi dicono, ah, bambù, io di comprarmi una casa e comprarmi una macchina, non mi frega assolutamente nulla. Perché oggi lavoro qui, domani lavorerò là e non si sa dove. Cioè, eh, sono dinamiche che non so se a me piacciono tanto, però ci sono nella, nel, nel, nel paese. Allora bisognerebbe invece lavorare molto sul tema dell'affitto, della casa in sharing, della possibilità di eh, utilizzare un, un patrimonio che è in gran parte è inutilizzato. Io ho portato dei dati, guardate che a Torino ci sono tra 45.000 e 50.000 alloggi oggi sfitti, è una cosa folle. Cioè sì e no, 15-16.000 famiglie che cercano casa. C'è un capitolo del mio libro che si intitola eh, Tre case per ogni famiglia che cerca casa, cioè ci sono tre case libere per ogni famiglia che sta cercando casa, è una cosa, anche quello è un dato incredibile, ci vanno risposte strutturali nazionali, guardate che in Italia non si fa più politica della casa da almeno 30 anni, non ci sono più investimenti, non ci sono più scelte, tutto è demandato alle regioni, ai comuni, agli interventi privati, agli interventi anche alcuni anche interessanti di solidarietà sociale che ci sono a livello locale ma che non sono a soluzione. E Io sulle occupazioni ho lasciato aperto un po' il discorso, credo ci siano delle occupazioni che devono essere in qualche modo aiutate e delle occupazioni che sono assolutamente illegittime e intollerabili, ma un edificio pubblico in abbandono beh, deve essere occupato, cioè che i cittadini se ne riappropriano, è almeno il minimo. Naturalmente va fatto mettendo i cittadini nelle condizioni di poterlo fare, anche con usi temporanei, anche con la legislazione adesso dei, degli usi civici che, che hanno approvato in comune, potrebbe essere un elemento, questo mi riporta anche a Cavallerinza, su quale magari ritorno. E sull'economia è stato eh, ritenuto interessante quell'aspetto che io ho detto, cioè io sono anche per un'economia, non sono perché cioè noi dobbiamo anche dare delle chance di lavoro ai giovani, all'intera società. Ho sempre usato il termine o sviluppo sostenibile o, o crescita sostenibile, non ho mai usato né il termine decrescita né il termine sviluppo, punto. Chiaramente qualcuno mi dirà: ma sviluppo sostenibile è un, è un ossimoro, lo so bene, lo so bene che è un ossimoro, ma lo sviluppo diventa sostenibile quando... Usa le risorse e le restituisce all'ambiente, alla, alla società, ai cittadini, eccetera. Questo per me è sviluppo sostenibile naturalmente è un processo mica facile, però mi piace molto che sia stato rilevato per esempio il fatto che noi non siamo più la città industriale degli anni 60 con la concentrazione delle fabbriche, delle ciminiere eccetera, noi possiamo essere una società, una, una città dove ci sarà uno sviluppo economico fatto anche di imprese pulite, di imprese che possono stare un po' dappertutto, che possono essere vicine ai, ai centri di ricerca, alle residenze, ai servizi eccetera. Certo, la preoccupazione, e mi, è un pensiero che è giusto fare, noi abbiamo anche ampi settori sociali di persone non qualificate che fanno lavori umili, eh, poveri, di cui però abbiamo bisogno e ce ne siamo accorti anche tantissimo durante l'epidemia, no? chi, chi fa le pulizie, chi fa eh, il delivery a casa, eh, chi porta addirittura le bombole d'ossigeno piuttosto che... Eh, sono tutti i lavori che effettivamente eh, bisognerà integrare in una visione di società dove magari a queste persone tu puoi, devi anche garantire delle, dei luoghi di formazione, dei luoghi eh, di, di, di, di prospettiva. Ma vabbè, Questo forse amplia un po' troppo il discorso e mi, mi fermerei qua. Eh, molto apprezzato il riferimento a Sofronia che ha fatto Ferrara, che sicuramente è una riflessione che Calvino, come sempre, ha, ci, ha, ci ha anticipato di decenni e guardando molto in là. Poi, vabbè, io avrei ancora tante cose da dire. Ecco, per esempio, ho apprezzato che anche Tommaso non ami il termine smart, che io credo di aver un po' smontato in un capitoletto, perché smart... La città Smart in sé non è nulla. Eh, se Smart lo traduciamo come intelligente, ci mancherebbe tutti dobbiamo fare cose intelligenti. Se lo traduciamo come viene un po' dall'inglese, che è anche un po' furbetto: no? Smart è qualcuno che insomma se la sa cavare, eccetera, eccola, lì mi piace già meno. Ma il problema è che la città smart è una città dove, cioè io penso che la tecnologia in quanto tale non risolve i problemi, li risolve se usata in un certo modo. Questo sì. La stessa cosa quando noi parliamo di attenzione sul 5G, eh, di attenzione, ce, ce ne siamo accorti in, questi, in queste settimane, in questi mesi, quando i bambini che dovevano fare didattica a distanza non avevano i device, non avevano gli strumenti per farla, dove c'erano interi settori sociali della nostra popolazione ma anche a Torino che sono stati in gran parte espulsi dalla scuola nei fatti proprio per queste difficoltà ad accedere alla banda, alla velocità delle informazioni, agli strumenti a dati, a conosce. Ecco, per esempio a Roma c'è un'assessora che poi naturalmente la RAGI ha fatto fuori, come è stato fatto fuori io, che aveva proposto, eh, secondo me è una, un'assessora molto brava, che aveva proposto e realizzato dei piccoli centri di eh, aggiornamento tecnologico dove chiunque avesse un piccolo computer, non avesse esperienza con eh, le nuove tecnologie, andava lì e gli veniva insegnato come far entrare sulla rete, come usare un telefonino, come accedere ai servizi che ormai sono sempre più digitalizzati, eccetera, eccetera. Ecco, questi aspetti, per esempio, i nostri assessori all'innovazione, non mi sembra che le abbiano affrontati. Queste, secondo me, sono cose sulle quali bisognerebbe davvero riflettere. Poi, vabbè, non so, eh, se vogliamo ancora solo una parola, quando si dice, diceva per esempio, Tommaso: sì, ma chi deve prendere la macchina per spostarsi, è vero, ma noi dobbiamo anche avere come obiettivo la città dei 15 minuti, non per usare uno slogan che si è sviluppato a Parigi, a New York, eccetera, ma la città veramente pluricentrica, di cui io parlo nei primi capitoli, cioè la città dove Ogni quartiere ha i suoi servizi, dove la sanità è fatta anche di prima assistenza e non soltanto di specializzazione nei grandi ospedali, dove la scuola è legata al territorio e tu porti i bambini nel tuo quartiere, non viaggi per tutta la città a cercare le scuole migliori, ma ogni quartiere deve avere la sua scuola buona. E guardate che l'autonomia scolastica ha fatto disastri da questo punto di vista, eh? nessuno l'ha rilevato nei miei dibattiti, ma io dico delle cose abbastanza pesanti su questo. Mi fermo. Grazie Guido. Eh, raccoglierei ancora due domande da parte dei nostri, dei tuoi interlocutori che abbinerei a delle domande che ci sono state rivolte da altri, da esterni e che mettono insieme delle contraddizioni un po' forti però non possiamo esimerci dal, dal proportele. Eh, la prima, e poi chiederei a Paolo di aggiungere anche la sua domanda questa che, che adesso propongo io, riguarda il capitolo che tu dedichi alla città laboratorio della sostenibilità, dove parli del piano regolatore eccetera, no? perché eh, il, grande, il grande problema di tutte, queste, eh, di tutte queste azioni è che poi c'è sempre un interesse molto forte da parte di chi è in grado poi di monopolizzare queste, queste attività. Eh, tu hai parlato in questo, in questo capitolo, parli anche del balun dei Po? Dei poveri, che è stata un'esperienza un anche questa drammatica. No? Eh, lo spostamento del balun dei poveri da, da una parte all'altra della città, con anche purtroppo alcuni casi di cronaca connessi, ma come si fa a non cioè, in quella disperazione. Ecco, eh, ci fanno: diciamo che c'è eh, la, la contraddizione è fra il fatto che tu in questo libro rivendichi quell'esperienza e però eh, Pare che fossi ancora vice sindaco quando ci fu tutta una serie di eh, decisioni comunali che andavano contro queste persone che, come succede a Torino, ormai vengono anche sanzionate no? eh, sempre in modo molto subdolo. Alcuni di loro eh, venivano, non venivano nemmeno multati direttamente al balloon, si aspettava che si allontanassero e quando erano soli si presentava magari il vigile che gli proponeva la multa per abu vendite abusive o cose di questo genere. Ecco, a questa, se puoi rispondere su, su, su che cosa facevi tu in quel momento su un tema che oggi ci riproponi, perché ehm, quello era anche un... modo: Giorgio Nebbia parlava delle persone che recuperavano i, i materiali dei cassonetti come dei benefattori della... della dell'umanità, della contemporaneità, no? le persone che vanno nei cassonetti a recuperare il, il, i, i, i, i metalli o altre cose, Giorgio Nebbia, cioè uno dei più grandi ecologisti di questo, di questo paese, li considerava dei benefattori. Eh, Paolo, vuoi aggiungere una considerazione breve, più breve della mia, per cortesia? E poi... sì, sì, Forse no, non si sente, Paolo, devi attivare il microfono. Eccomi, scusate, arrivo subito, brevissima, ma un tema che credo molto importante, che è quello degli spazi comuni. Noi come piccola cooperativa, ripeto, ma non, vogliamo, non voglio citare noi, voglio citare tutte le piccole cooperative, che secondo me, le piccole associazioni che fanno, che fanno tessuto sociale, Ho tentato un'esperienza per tre anni, nel quartiere Vanchiglia, di, di un locale, un locale normale, un locale pubblico, un esercizio pubblico, in cui però noi cercavamo di fare incontro, incontro di persone. Leggevamo i libri, la comune amica Monica veniva a leggere la serie di libri per la popolazione, venivano le associazioni a parlare. C'erano degli spazi per il commercio ecosolidale, l'altro tema che molto mi, mi, mi affascina. Volevamo anche, poi non siamo riusciti purtroppo a portarlo avanti, lasciare degli spazi per... Eh, i contadini per tutte quelle realtà che anche Guido cita di ritorno alla terra, cioè cercare degli spazi per un commercio ecosolidale, quindi un commercio diverso, soprattutto nel, nel, nel campo della moda, uno spazio per il chilometro zero, per, per i contadini, uno spazio sociale in cui le persone si incontravano, sentivano leggere i libri, leggevano i libri, i bambini facevano teatro, eh, le associazioni venivano e si parlavano dei problemi della guerra in Siria Questa, secondo me era stata un'esperienza piccola ma importante che invece credo sia una necessità nelle varie case del quartiere, nei vari edifici enormi abbandonati, perché non si danno agli enti del terzo settore che in questo momento purtroppo suppliscono quello che dovrebbe invece fare il, il comune direttamente perché non si danno questi spazi direttamente, burocrazie costi di ristrutturazione allucinante, ma si danno in gestione a queste persone. Gestione di tre anni, si valuta l'operato, si valuta cosa possono fare, ma sono esperienze che fanno crescere il territorio, fanno crescere il commercio, fanno crescere eh, la possibilità di, di artigianato e fanno crescere la socialità. Grazie. Sì, grazie a voi. Ah eh, no, scusa, Tommaso, forse vuole ancora intervenire? No, Scusami, preferirei che rispondessi adesso più rapidamente che puoi, Guido, e allora, poi con Tommaso facciamo un'altra domanda. Allora, sulla questione del ballone, io ricordo che mentre ero in Giunta andai proprio una domenica apposta a vedere, il sabato, la domenica, a vedere che cosa era questo ballone, tornai in un, e feci un intervento in Giunta dicendo che era uno spettacolo straordinario, che questi banchi, quelli brutti, no? quelli dei cattivi, erano uno, uno spaccato di società pazzesco che io trovavo estremamente interessante. La sindaca non mi diede retta, eh, la cosa passò nelle mani. Io non era il mio, non era la mia delega, passò tutto nelle mani dell'assessore Sacco, assessore al commercio, che eh, avviò quel processo secondo me sbagliato di spostamento, eccetera. Anzi, io proposi anche in una riunione eh, col prefetto che si ascoltassero le associazioni associazione in particolare che gestiva questo ballone alternativo e secondo me sono assolutamente d'accordo che è un'esperienza interessante. Io sostenni anche eh, Paolo Utter nel suo lavoro con eh, un gruppo di ragazzi immigrati neri che, che avevano introdotto nel mercato grande nel quello, il mercato di Porta Palazzo, delle verdure il recupero delle verdure quindi delle, eh, delle, delle derrate alimentari sia quelle in scadenza che si potevano usare e eh, riciclare, sia quelle invece che potevano essere usate per il rifiuto organico e, e sono es esempi, esperimenti che portammo avanti fra l'altro io portai anche da, pensate, dalla Palestina un premio a ah, Paolo Utter proprio per questo suo lavoro che aveva fatto, noi avevamo fatto in Palestina, avevamo in un programma di cooperazione, avevamo aiutato a gestire meglio un mercato, noi siamo andati a insegnare ai palestinesi come cercare come gestire un mercato, e poi il nostro invece non abbiamo saputo gestirlo, anche se adesso qualche segnale un pochino più positivo c'è. Però io quella vicenda non l'ho apprezzata, non la condividevo, la giunta però è fatta di tante persone e la mia è stata una voce isolata. Eh, molto d'accordo con l'idea invece di Paolo sulla gestione degli spazi pubblici. Io credo che il regolamento che effettivamente è stato avviato con molta fatica, con due anni di dibattiti, di problemi, eccetera, sull'uso eh, sull civico dei beni comuni urbani, io credo che sia una chance, una chance possibile, anche nell'uso eh, diciamo, temporaneo degli spazi. Purtroppo tutte le volte noi ci siamo scontrati con una burocrazia terribile e anche con un po' di difficoltà di molti dirigenti ad assumersi delle responsabilità questo è un fatto diciamo nazionale, non è certo un fatto torinese io ho trovato nell'amministrazione pubblica bravissimi, tecnici, persone molto impegnate ma anche persone che hanno molta paura no, di assumersi qualche responsabilità soprattutto rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza probabilmente anche ha ragione perché poi i magistrati arrivano eccetera se posso da questo dire due parole sulla cavallerizza io ritengo che il referendum contro il PUR sia un'operazione cioè che mi piace nelle sue istanze di partenza ma che è sbagliata come tempi e come modalità era da fare nel 2010 cioè nel 2010 quando è iniziato davvero il processo di privatizzazione con l'aggiunta prima Chiamparino e poi Fassino della cavallerizza adesso la, la cavallerizza è privata perché è nelle, mani, è nelle mani per il 50% circa di cassa depositi e prestiti e per l'altra nel fondo di cartolarizzazione della città di Torino che sono le banche, quindi è sostanzialmente privata, ma ci sono degli spazi per mettere dei paletti. Il PUR, piano unitario di riqualificazione, secondo me mette dei paletti. Togliere questo adesso... Vuol dire rischiare che se una prossima amministrazione avrà visioni totalmente diverse non ci sarà più nessun paletto per restituire ai cittadini, soprattutto i piani terreni e le parti di accessibilità pubblica. Questo per me è un rischio. Quindi, io se dovessi ragionare in termini proprio politici, direi che non è adesso il momento di farlo. Forse adesso è il momento di cercare di gestire il pur. E o al limite trovare una strada al Ministero per tornare indietro di tutto, ma bisogna tornare indietro di 10-11 anni. Allora sì, allora quello sì. Adesso fermare il pur secondo me è come togliere una legge magari non perfetta ma che garantisce qualche diritto. Senza quello i privati che attualmente sono in cavalleria potranno fare quello che vorranno. Quindi per me è un'operazione politicamente sbagliata anche se nelle sue istanze, come dire, morali, intellettuali, ideologiche io la condivido perché se mi dite... Siamo contro la privatizzazione, anch'io la firmo subito. Però noi siamo arrivati in una giunta in un momento in cui la cavallinza era già privata e abbiamo soltanto cercato di mettere dei paletti. Forse non era sufficiente. Allora, andiamo verso la conclusione, ma ancora una domanda eh, prima che intervenga ancora Tommaso, è legata a un'intervista che hai rilasciato alla, alla rivista, vediamo se la ritrovo. Mm -hmm. eh, eh, va bene, insomma, ti ho, è un'intervista che ti hanno fatto a Napoli Monitor, eh, dove ti hanno chiesto eh, la tua visione dell'urbanistica e tu hai dato una risposta nella quale dici che praticamente i piani urbanistici sono bloccati, no? perché ehm, cioè sono bloccati, sono eh, a preteso interesse pubblico, però poi si possono riconfigurare nel momento in cui ehm, un, un privato eh, con degli interventi può intervenire per riqualificare e soltanto il privato è in grado di investire su questi, su questi piani di riqualificazione urbana eh, sembra che ehm, diciamo per esempio la revisione del piano regolatore attualmente va esattamente nella direzione che tu eh, se mi sono spiegato bene eh, rinnegavi no? eh, l'analisi di ATTAC del piano regolatore di Torino sembra che eh, dica che si vada proprio in quella direzione lì spero di essermi spiegato eh, lascio per ultimo, a Tommaso, ancora lo spazio per una domanda da abbinare, se può, a questa. Complicato abbinarla a questa, no? Faccio una rapidissima, oddio, rapidissima domanda che in realtà richiederebbe probabilmente un'altra ora e mezza di discussione per, per affrontarla. Però, ascoltando le considerazioni sul balun, eh, Diciamo, a me torna in mente quello che tentavo di, di dire prima, cioè che l'amministrazione, le amministrazioni, non Torino nella fattispecie in particolare o peggio di altre, sono poco attrezzate ad avere a che fare con ciò che è l'uso spa dello spazio e l'economia informale, fuori dalle regole prescritte, che invece forniscono uh, un'enorme vitalità e sostentamento alle, alla cittadinanza. E basti pensare a quante volte poi Assessori, per fortuna non Montanari, che è un'altra parte che ho apprezzato del suo libro, fanno ricorso al, all'idea del decoro, il decoro urbano che verrebbe in qualche modo minacciato dall'uso appunto, degli spazi da parte di persone che, che li usano in maniera non convenzionale, diciamo, spesso che può essere fastidiosa anche, brutta da vedersi, però... È una risorsa invece importante per tratti della popolazione che sono molto ampi. Allora, la domanda però, ripeto, è un, forse un, una provocazione lanciata, um, a me sembra che ci sia, ci sia stato, almeno sia nel libro, ma anche forse in questa, questa breve presentazione, un po' di reticenza ogni tanto a dire apertamente che... Il sistema economico così com'è sbagliato. Allora non aver paura di dire che certe politiche sono anticapitaliste ma è giusto che lo siano anticapitaliste. Allora soprattutto in riferimento a, mh, a gli strati più in difficoltà della popolazione. Mi viene in mente una, una frase dell'antropologo Arjuna Padurai che dice, riferito al insomma alla concezione e alla repressione del, del degli spazi informali e di tutta l'economia che gira intorno. C'è un'economia che è vitale ed essenziale alla città, ma sono persone che ci serve avere come lavoratori schiavi vicino a noi, ma che vogliamo avere molto lontani dal guardo, non vogliamo vedere. E, e definisce una forma di quella che lui chiama apartheid finanziaria all'interno delle città. Allora, mi piacerebbe che dalle riflessioni anche del libro partisse come progettualità futuro un discorso che di nuovo forse non si può limitare all'amministrazione di una singola città ma che deve essere necessariamente connesso a questioni più, più ampie, anche dal punto di vista proprio geografico, spaziale, eccetera, eccetera. È chiarissimo. Allora rispondo alla domanda sul piano regolatore. Allora la revisione del piano regolatore si è avviata nel 2017 con una delibera di indirizzo che io ho ampiamente citato nei capitoli e che per me è... Assolutamente, assolutamente condivisibile interessante e non va certo nel senso di dire dobbiamo lasciare mano libera ai privati, questo no, anzi lì dentro si parla molto bene molto chiaramente di paletti, si parla di eh, regole, eh, si parla di verde, si parla di superfici impermeabili, si parla di consumo di suolo eccetera. Dall'altro cotè però, è anche vero, l'ho detto prima, che avere un piano regolatore che aveva qualcosa come 24 di diverse categorie di uso dei suoli, che vuol dire che ogni volta che io da un negozio che vende vestiti devo fare una palestra, posto che ci siano le norme di sicurezza, eh, naturalmente, beh io devo fare una pratica come se costruissi un edificio nuovo. Cioè, scusatemi, io credo che queste siano delle sciocchezze. Mettere l'investitore nella, nella situazione di dove aspettare anni per un permesso con un continuo rimpallo tra uffici, no? per cui c'è l'ufficio ambiente, l'ufficio eh, del lavoro, eh, l'ufficio dell'edilizia, l'ufficio della soprintendenza e via così. Ecco, questa è una cosa assurda. Io credo che ehm, attirare degli investimenti con dei paletti forti sui temi dell'ambiente, sui temi del sociale, sui temi del, del far ripartire questa città siano elementi importanti e quindi la semplificazione che sta nella delibera di avvio della revisione del piano regolatore è molto importante tornare semplicemente di nuovo lì è lo stesso discorso torniamo o meglio eh, il, fra l'altro vorrei far notare che la revisione del piano regolatore che io ho avviato non è piaciuta molto alla sindaca e, i rallentamenti che ci sono stati non so se lo sa insomma, sapete tutto è andato di fatto che quando io sono stato cacciato, la sindaca ha tenuto per sei mesi la delega all'urbanistica. In quei sei mesi si è bloccato tutto. Questo ha messo nella condizione l'amministrazione di non finire la revisione del piano regolatore. Allora, la revisione del piano regolatore, con quella delibera di, di inizio che io avevo proposto, secondo me era un atto importante che magari sicuramente non è una rivoluzione e non cambia i destini totali della città, ma metteva ancora una volta delle regole ne semplificava alcune e ne introduceva delle altre. Anche fra l'altro, devo dire che in quella fase di discussione della revisione, che ha coinvolto architetti, ingegneri, economisti, eh, agronomi, eh, geologi eccetera beh eh, io sono, credo no, nelle tante assemblee fatte eccetera, di aver fatto passare anche qualche concetto per esempio sul fatto che un parcheggio se invece di farlo asfaltato ci metti degli alberi e ci metti una pavimentazione permeabile e Rita su questo magari potrà ridere perché a Rivalta l'abbiamo fatto più volte beh quel parcheggio lì non è più una bolla di calore non è più qualcosa che ti, eh, ti butta l'acqua nei fiumi nei canali eccetera quindi che, eh, con le bombe d'acqua che conosciamo, con tutti i che... ma diventa un aspetto di resilienza, di sostenibilità della città che prima non era così e non ci vuole tanto, eh? cioè fare un parcheggio con gli alberi e con le pavimentazioni verdi permeabili non costa tanto di più, costa poco di più e dà molta molta qualità ambientale e qualità di vita ai cittadini. Beh, queste poche cose sono passate in un dibattito anche proprio quotidiano con imprenditori, costruttori, architetti, ingegneri, eccetera. Bene, tutto questo patrimonio, io non lo so se sarà portato avanti... Un'altra amministrazione, dire semplicemente fermiamo tutto perché la revisione del piano regolatore non ci piace abbastanza. Guardate, è il solito discorso tra rivoluzionari e massimalisti, cioè tra massimalisti e, e riformisti. Vogliamo tutto e subito? Benissimo, io sono d'accordo. Abbiamo gli strumenti, buttiamo giù tutte le porcherie, apriamo i parchi, recuperiamo, gli... ma sì, ma per carità facciamolo, facciamolo. Ma allora se non abbiamo le condizioni di fare, ma almeno prendiamo quel po' di buono che è in una intelligente gestione, ma guardate che non sono l'unico, perché su questi problemi si è scontrato Vezio De Lucia, si è scontrato Salzano, si è scontrato Secchi, si sono scontrati autori molto più bravi, e più intelligenti di me, che hanno gestito, assessorati a Venezia, a Napoli, a Roma. Cioè, signori, di cosa stiamo parlando? Gente che ha cercato di, con delle norme, di mettere dei limiti al al profitto, pur che sia, e salvaguardare un po' i diritti dei cittadini. Certo che se questo processo non ci piace perché noi vogliamo fare la rivoluzione, va ah, benissimo, Cioè, hanno assolutamente ragione i compagni rivoluzionari, e eh, va bene, io ci ho, te, ci ho creduto per tanti anni nella possibilità di un cambiamento radicale della società, adesso sono dell'idea di cercare perlomeno di lasciare un po' più di verde ai miei figli, quattro alberi e una città un pochino più vivibile, ecco, mi sembra lasciare un segno più forte che non ha propagandare così un'idea di trasformazione radicale che poi non arriverà mai. E sull'economia informale quello che dice Tommaso è molto interessante, io non credo che il problema della città, degli esclusi, degli, eh, dei segregati si risolva da un problema di decoro, eh, è chiaro che gli accampanti sotto i portici di via Roma danno fastidio a tutti, ma è anche vero che eh, ci sono o no, eh, esperienze di occupazione di edifici, di spazi eccetera che hanno dato lezioni di civiltà a tutti e, io vorrei citare Gabrio, vorrei citare Barrocchio, vorrei citare la stessa Cavallerizza che ha dato veramente delle lezioni di civiltà, non tutte naturalmente ma e queste lezioni sono da riprendere, l'economia informale eh, è un tema molto grosso, forse io non ho tutti gli strumenti per affrontarli, però io non sono per schiacciare l'economia informale, per emarginarla eh, va integrata, va integrata magari con delle semplici regole, qualcosina è stato fatto, ci sono i regolamenti del, dell'associazione eh, delle mie mani, adesso mi ricordo se dico il termine giusto, ci sono state delle attenzioni ai, ai suonatori di strada, ci sono state delle attenzioni a, a, appunto agli artigiani che lavorano con le, con le proprie mani, ecco io credo che questi piccoli eh, tentativi no, di eh, rendere diciamo di dare qualche regola ma al tempo stesso di, di salvaguardare queste attività sono stati fatti e sicuramente si possono migliorare. Devo dire che l'assessore giusta da questo punto di vista qualche passo in quella direzione l'ha fatto così come sul tema dei trasporti l'assessore alla pietra, l'assessore alla pietra ha fatto anche delle cose positive per cui io non credo che tutta l'esperienza della giunta appendino Pendino dei, dei, degli scorsi anni sia proprio tutta da buttare via. Qualcosa di positivo c'è, io infatti dico da quello bisogna ripartire. Quelle sono le cose da salvaguardare, da approfondire, da riprendere veramente, con un obiettivo che è quello che abbiamo detto all'inizio, cioè rendere la città non smart, ma giusta, che è ancora un'altra cosa. Okay. Guido, ne abbiamo già parlato, io sulla questione della cavallerizza, così eh, dico, fammi aggiungere questo. Io sono... Online il diciottesimo firmatario della, della richiesta di avvio del referendum. E così come ci siamo già detti in una battuta, è vero che non si può tornare indietro sulle leggi. Per esempio, in questo periodo moltissimi vorrebbero cancellare le leggi sulla privatizzazione della sanità, eccetera, no? e tornare al 91 e cancellare quella legge che aveva modificato così drasticamente la legge del 78. Allo ma stesso quello, tempo, scusami, quello è fattibile, uh -huh. quello è fattibile forse? No, il, il punto è non guardare quello che è stato fatto in passato, ma provare a ipotizzare un futuro nel quale magari si possono integrare no? le, le, le cose fatte nel passato e provare a migliorarle, non portando indietro, solo come risposta alla, alla questione che riguardava diciamo un po' la... la il, il referendum della cavallerizza sul quale vedremo speriamo che non sia che, che l'ipotesi che hai fatto tu quella che, di cui non saremo contenti né noi né tu eh, sia quella che poi magari capita per davvero allora io, no, io voglio... ti chiedo scusami sì, Enzo, di certo. nessuna cosa. Chi eh, ha firmato eh, partendo dal principio della no alla privatizzazione, secondo me ha firmato in buona fede e io rispetto molto chi raccoglie le firme in questo modo, però mi chiedo, abbiamo, cioè, chi sta firmando o firmerà? Ha la possibilità di leggere che cos'è il PUR, di capire che cos'è il progetto unitario di riqualificazione, perché quello forse è importante. A questo proposito, noi come Unione Culturale, tu sai che io organizzo delle serate di dibattito intorno alla città, eccetera, faremo proprio una riunione dedicata a questa pubblica, dove nel, al nostro interno avremo posizioni diverse. Allora spiegheremo a chi ci vorrà ascoltare le ragioni pro e contro del piano unitario di riqualificazione. In un paio saremo, diciamo così, a favore, in un paio contro, ma il dibattito ci sarà e io credo che il dibattito ci debba essere. Quindi io dico che vabbè, cioè, il problema è che partiamo da una mh, presunzione o da un obiettivo comune e purtroppo poi ci dividiamo sulla, sulla tattica. Io sono per discutere. Anche noi, Guido. E infatti ti ringraziamo moltissimo per essere stato qui con noi. Eh, non so quanto scomode fossero le nostre domande. A, a, a, a chi ci ascolta o chi ci ascolterà voglio ricordare tre momenti in cui io ho incontrato Guido prima di oggi. Eh, L'ho incontrato un sabato mattina durante le audizioni che faceva in Comune. Eh, L'ho incontrato una seconda volta quando è venuto alla giornata eh, ONU dedicata alla Palestina nel 2018 e l'ho incontrato, l'ho visto con piacere con la fascia da sindaco quando a Torino c'è stata l'ultima grande manifestazione NOTAV. Eh, con tutte le contraddizioni che, che possiamo eh, assegnargli, queste sono tre cose che io mi ricordo e vi assicuro che eh, facendo parte di un'associazione come il Centro Studi Sereno Regis non è sempre così semplice essere accolti o anche semplicemente eh, trovare, trovare consenso, trovare anche semplicemente la possibilità di un dialogo con le istituzioni. Se non ci sono puntualizzazioni da parte di Paolo, da parte di Tommaso, che io ringrazio moltissimo per la disponibilità e per le domande che hanno messo insieme, e da parte di Rita, che magari vuole ancora dare almeno un saluto a noi tutti, eh, tutto questo, Rita, grazie, te abbiamo lasciata un po'... No, no, no, no, no, io no, ringrazio anch'io tutti perché il dibattito è stato eh, molto sciolto e molto interessante, anche eh, non ingessato, ecco. Eh, eh, quello che volevo ribadire appunto che il, il centro Sereno Regis cerca di essere proprio un luogo dove le varie voci della città possano avere ascolto e dove eh, si possa uh, dialogare non uh, con le forme a cui siamo abituati fuori, ma con ancora con la possibilità di essere ascoltati, di, es di imparare reciprocamente. Io ringrazio anche tutti quelli che ci ascolteranno e sono presenti su Facebook alla prossima iniziativa del Sereno Regis. E dato che grazie. tutti viviamo in Torino, ci diamo un appuntamento non sappiamo dove, in piazza o speriamo a qualche festa, eh, possibilmente. Grazie Guido, grazie Tommaso, grazie, grazie Paolo e grazie Rita. Grazie sì, a tutti siamo... voi e spero di vedervi, magari anche nei dibattiti che ho detto, no, dell'Unione Culturale, vi farò avere invito. E magari in piazza sabato riusciremo a vederci, chi lo sa? Speriamo, speriamo. Va bene. Ciao a tutti.